Grazie a colleghi. Quest'oggi eh, vi rappresento, vi illustro quindi la proposta legata a eh, una delibera di giunta che abbiamo adottato il 14 marzo 2017 eh, riguardante l'anticipazione di un certo ammontare di liquidità pari a eh, circa 11 milioni di euro per il pagamento di una sentenza legata al contenzioso tra eh, l'impresa eh, Salini e eh, la nostra società in house Roma Metropolitane. Allora, eh, questo eh, riguarda un appalto eh, legato alla realizzazione della diramazione della linea B, quindi parliamo cioè della linea B1 nella tratta quindi, che va eh, da Piazza Bologna eh, a Concadoro. Allora, questo, questo progetto è stato attribuito a un ATI e composta eh, da una serie di soggetti eh, nel 2004 i lavori diciamo, sono proseguiti nel corso uh, del tempo e hanno portato eh, tra l'altro all'iscrizione di una serie eh, di riserve che alla fine dei lavori, quindi alla fine della del, de, de realizzazione dell'opera, quindi parliamo di ottobre 2012, ha visto l'iscrizione da parte della uh, Salini di circa 100 milioni di euro uh, per uh, appunto, uh, riserve. Quindi eh, si è tentato prima di procedere con la strada della trattazione diretta eh, tra le parti, ma questa non ha concluso uh, un buon esito. Quindi evidentemente si è andati avanti sotto il profilo del, del Tribunale. Sì, c'è abbastanza caos. Un attimo solo, Assessore. Sì. Allora, chiedo al personale presente in Aula di assicurare il silenzio o di far uscire le persone... Ripeto ai rappresentanti dei cittadini, vedo il consigliere Diaco e altri consiglieri, che i rappresentanti dei cittadini possono essere ascoltati da parte di tutti i capigruppo nella sala delle bandiere. Però bisogna anche consentire il normale svolgimento dei lavori. Grazie. Prego, Assessore. Quindi... Eh in data 25 novembre 2013, Salini Spa notifica a Roma Metropolitana a Roma Capitale l'atto introduttivo del procedimento giudiziario che poi termina con una sentenza del Tribunale civile di Roma del 22 agosto 2016 in cui praticamente Roma Metropolitana viene condannata al pagamento di di 10.607.683,91 euro, oltre gli interessi e l'iva questa è, diciamo, è stata una sentenza eh, la cui eh, originaria partenza era pari di, eh, a 100.000 euro quindi di conseguenza si sono svolte tutta una serie di attività c'è stato un parere da parte dell'Avvocatura Capitolina che ha disposto che effettivamente questa sentenza era una sentenza abbastanza buona, per cui non si consigliava, non si suggeriva di procedere ad un appello. Della stessa eh, avviso è stato anche l'Avvocato di Roma Metropolitana e nonché anche l'ufficio del, del Dipartimento Mobilità e Trasporti. Quindi sono seguite una serie di eh, riunioni da parte dei soggetti interessati, dagli uffici eh, sotto il profilo quindi, amministrativo, ragioneria generale, dipartimenti eh, e avvocatura capitolina. E dunque si è eh, indicato che appunto, non c'era necessità di eh, svolgere questo, questo appello. Successivamente, quindi eh, in data eh, febbraio 3 febbraio, è arrivata eh, eh, da parte della società eh, in pregilo Salini L'intimazione, l'atto di precetto quindi al pagamento di questa sentenza varia a circa 10.800.000 euro. E a questo atto di precetto è poi seguito anche un eh, atto di pignoramento che quindi ha visto bloccati eh, i conti correnti di Roma metropolitane eh, per un tot di tempo, quindi fino al conseguimento di questo importo. Ora, alla luce dell'importanza delle opere in piedi da parte di Roma Metropolitane, si è ritenuto necessario, non avendo Roma Metropolitane le necessarie liquidità per prevedere al pagamento della sentenza, ad anticipare questo questa, questa importo. E Un attimo solo, Assessore. Sì, grazie. Allora, così la seduta non può proseguire. prego. Sì, ad anticipare questo importo attraverso appunto una concessione di credito. Quindi la Giunta Capitolina cosa ha fatto? Ha deliberato eh, di anticipare appunto a Roma Metropolitane eh, l'importo complessivo di 11.914.512,61 euro e come appunto risulta atto di pignoramento notificati a Roma Metropolitane. Successivamente eh, la Giunta ha incaricato il Dipartimento Mobilità e Trasporti di procedere a una rivalutazione e a una rimodulazione dei quadri economici, attività questa mai effettuata negli ultimi cinque anni, in modo tale da capire se ci fossero economie che potessero essere utilizzate per il pagamento e quindi per la restituzione a Roma Capitale di parte dell'importo oggetto di sentenza. Si è poi incaricato il Dipartimento Mobilità e Trasporti di procedere alla verifica circa gli importi da attribuire alla gestione commissariale o alla gestione ordinaria. Si è poi demandata, l'avvocatura capitolina di eh, poter procedere, di dover procedere a autonomo appello incidentale questo perché eh, Salini comunque ha effettuato un ricorso rispetto alla sentenza ritenendola insufficiente rispetto agli importi originariamente richiesti e poi di eh, demandare anche il Dipartimento Mobilità e Trasporti all'accertamento di eventuali responsabilità gestionali da, in, in capo all'azienda relative al contenzioso pregresso. Quindi, cioè di andare a verificare se ci fossero ulteriori altre responsabilità. Quindi, per la chiusura di questo tipo di attività è stata anche disposta dunque, una variazione di bilancio che trovate al punto 6 del deliberato o, della, della Giunta. E in ultimo, la Giunta ha anche chiesto di effettuare le operazioni di verifica che vi ho illustrato poco sopra entro il 31 dicembre del 2017. Ora, eh, questo oh, tipo di attività si è resa necessaria, quindi questa anticipazione di linea di credito, ripeto, per il fatto stesso che Roma Metropolitana è una stazione appaltante, motivo per il quale lavora non certo per il mercato, ma soltanto per Roma Capitale. Non ha quindi altri introiti diversi da quelli che ha eh, attraverso la Convenzione, quindi è un istituto attraverso il quale si effetta di, di fatto un ribaltamento dei costi. Quindi è evidente che per rischi di questo genere, che non possono essere previsti, ripeto, per sua natura all'interno della Convenzione che Roma Metropolitana ha con Roma Capitale, si è ritenuto necessario, per garantire una certa continuità rispetto alle opere in corso, non ultima ovviamente la realizzazione della Metro C, di poter anticipare queste somme e di poter quindi procedere successivamente al, al pagamento della sentenza. È chiaro che eh, eh, comunque eh, all'interno di questa delibera abbiamo anche precisato che comunque la posizione di Roma Metropolitana dovrà essere rivista alla luce anche del piano di riorganizzazione delle, delle partecipazioni, eh, quindi delle nostre partecipate, che come sapete tutti è in corso eh, di preparazione. Questa delibera ha poi avuto un parere favorevole che trovate allegato eh, alla presenza da parte, parte dell'OREF. Quindi di conseguenza eh, con questa proposta richiedo all'Assemblea eh, Capitolina di eh, approvare eh, quanto già stato stabilito in giunta. Grazie.